Grazie play, premi like, ci stanno le tigre online, uh, clicca e condividi uomo che non basta mai, ma Maxi uh, Mix uh, che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, sta a giocare, non si altro e ombre, matalo, matalo, camperon dietro la cruz, Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube, serviti tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti, ragazzi, e benvenuti sul canale. Io sono Matti e questo è il solo Money Glitch, il glitch dei soldi da fare da soli. E in questo video vi farò vedere come mettere la targa, una targa pulita in pratica, per chi non ha la targa personalizzata. Allora, in primis, chiamate il vostro Blazer Acqua, e una volta che avete chiamato il vostro Blazer Acqua siete pronti a fare il glitch, ragazzi. Quindi, eh, che cosa dobbiamo fare allora eh, dopo aver chiamato il blazer la prima cosa che dobbiamo fare è andare verso il pallino azzurro e dobbiamo avviare eh, i colpi domus dei avviare tramite partita veloce quindi faremo due volte partita veloce colpi domus fino alla fine e attenderemo il popolamento della sessione per popolamento si intende 2d4 3d4 quando vedete quel caricamento dovete saltare sul pallino azzurro saltare o correre verso il pallino azzurro andrà per entrare annullerete quindi qui avete diciamo un pochino di tempo perché il caricamento è bloccato e vi dirigete verso il... questa attività gialla o una qualunque attività mi sembra pure con le attività azzurre però non ne sono sicuro e una volta fatto ciò vi avviate verso il vostro blazer acqua e andate eh, allo santo scarto ragazzi una volta lo santo scasto, ma non è necessario che fate un cambio d'argano, non dovete fare un cazzo l'importante è che riparate il veicolo premete cerchio cioè l'importante dovete semplicemente entrare e uscire potete anche non riparare il veicolo non è necessario e tornate nel vostro CEO e una volta che avete fatto il tutto che siete tornati nel vostro CEO siete pronti per fare il glitch nel CEO dovete avere eh, l'auto che volete duplicare più le LGRH8 che andrete ad impegnare per le duplicazioni ragazzi quelle che andrete a perdere quelle che sacrificherete insomma allora a questo punto quando siete nell'officina premete freccia destra ovviamente entrate nell'officina come ho fatto io e fate un cambio targa come vedete io qui ho la targa personalizzata ma questo non conta ragazzi eh, diciamo che adesso andremo a mettere una targa pulita quindi scendete dal veicolo, risalite sul veicolo, premete freccia destra e come, come sempre avremo questo bug che ci riporterà in garage e avremo le nostre auto duplicate a questo punto ragazzi basterà uscire dal ceo come ho fatto vedere nel video precedente se non vi spawna la macchina oppure tramite colpo di lester allora ragazzi, questo qui, la prima parte del video era, diciamo, la prima parte del video precedente, perché comunque li ho girati insieme tutti e due i video, comunque il glitch funziona perfettamente, quindi non mi state lì a commentare, ah ma l'inizio del video è diverso! Lo dico io, lo specifico io così almeno non vi dannate l'anima a cercare di capire perché l'inizio del video è diverso. Come vedete è spawnata subito in strada, che cosa ho fatto ragazzi? Sono andato prima in un altro piano del garage, poi sono andato nell'ufficio e ad ora vado in strada. E, e l'auto mi spawna direttamente in strada a questo punto quando saremo in strada chiameremo il nostro centro operativo mobile, io qui l'avevo già chiamato perché vi ho detto che stavo provando il glitch e quindi ho girato tutto un video unico però non potevo portarlo tutto unico perché durava tipo 26 minuti e non mi pareva il caso e vi dirigete verso il centro operativo mobile, il centro operativo mobile dentro deve avere una lgrh RH8 quindi a questo punto entrate nel vostro centro operativo mobile Sostituite la LGRH8 che andrà persa, risalite sul veicolo e scendete, vedete la targa è ancora targata alle tigri, non appena scendete la targa cambierà ragazzi, la targa è cambiata, io allora qui rientro dentro il centro operativo mobile per sicurezza, qualcuno non rientra però io rientro sempre per sicurezza, non si sa mai. E rientro nel centro operativo mobile e poi vado a mettere l'auto nel garage mi raccomando quando andate a mettere l'auto nel garage sia in questo glitch sia nel glitch che vi ho portato poco fa i garage devono essere pieni ragazzi mi raccomando in questo caso se garage in garage avete una LGRH8 l'LGRH8 che avete in garage andrà a finire dentro il centro operativo mobile e potrete ripetere il glitch è abbastanza semplice eh, non so come ma rimane buggato anche facendo le targhe pulite quindi approfittate veramente perché eh, è proprio da approfittare eh, questa è l'ora in cui ho girato il video purtroppo come ho già detto ho girato un video tutto unico quindi questa è l'ora per tutti e due i video sia per quello di prima che per quello di nuovo però per capirsi eh, ho fatto vedere l'orario quindi funziona benissimo e altro dire ragazzi, l'unica cosa che dovete fare adesso è scendere in strada, richiamare il blazer acqua e ripetere il glitch. Non ho nient'altro da aggiungere, l'unica cosa che vi posso dire è veramente approfittate del glitch, perché non so quanto durerà ancora, può essere durerà un'altra settimana come può essere che durerà pochissimo. Quindi detto questo ragazzi, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti. Shit.